A me porta qua, siccome non l'esperienza, il racconto, il racconto e la testimonianza di chi c'era anche, anche e soprattutto fin da quando ero piccolo, dei racconti della mia famiglia che viveva a Milano. Il ricordo mi è stato tramandato come un ricordo traumatico di sicuro, un ricordo lacerante. Fu una strage eh, voluta da servizi segreti deviati in... Um... In collaborazione con l'estrema destra, secondo te questa verità è stata trasmessa alle nuove generazioni oppure che cosa ci si ricorda di quell'evento quell storico? Il problema di questi eventi complessi anche da un punto di vista politico è che spesso anche la memoria diventa complessa e spesso confusa per quanto riguarda eh, l'opinione pubblica, diciamo, comunque non chi ha vissuto l'evento. Per molti la memoria c'è, però si ferma prima della, della verità storica, perché secondo me la maggior parte dei miei coetanei o di, delle persone più piccole di me sanno che c'è stata una bomba, più bombe, sanno che la colpa è stata data agli anarchici, però non, non sanno veramente il mandante o la motivazione del gesto, degli avvenimenti, sia di Piazza Fontana sia di tutto quel segmento di storia italiana che purtroppo viene dimenticata molto spesso. Ricordare un evento è spesso è inutile se è fine a se stesso, naturalmente il ricordo di quello che è successo serve per capire meglio il presente e il futuro. Naturalmente questo non è un periodo di bombe a Milano, non è un periodo di, di terrore, di morti in piazza come lo erano quegli anni, quegli anni là. Però non si può negare che sia stato l'inizio di un percorso, l'inizio di uno sviluppo di eventi che incidono anche adesso nel presente con comunque eh, la repressione di quello che è l'antagonismo a Milano, in Italia, che siano il comunismo, l'anarchia o l'estrema sinistra in generale che vengono visti come delle, delle pagliacciate fondamentalmente dalla maggior parte dell'opinione pubblica. E di sicuro anche oggi c'è un po' di piazza Fontana nell'aria. E quindi vale la pena, vale la pena esserci diciamo.